Ciao bambini! Costruiamo insieme il nostro calendario dell'avvento? Per prima cosa tagliamo la punta della nostra busta messaggio. Poi pieghiamo con cura il cartoncino sulle linee per costruire la busta. Disegniamo in grande il nostro numero e lo coloriamo. Poi cancelliamo quello piccolino a matita. Decoriamo l'esterno del cartoncino usando la fantasia. Possiamo usare pastelli, pennarelli, penne colorate, brillantini, bottoni, carta da regalo. L'importante è scegliere materiali leggeri e poco ingombranti. Possiamo anche usare le nostre impronte digitali per creare dei simpatici personaggi. Ora pensiamo al messaggio. Può essere un augurio, un complimento pensiero di amicizia quando siamo pronti lo scriviamo all'interno del cartoncino in bellissima scrittura possiamo anche usare un piccolo foglio che poi andremo ad incollare decoriamo adesso l'interno del cartoncino come ci piace chiudiamo la nostra busta messaggio con pochissima colla o un pezzetto di nastro adesivo ecco il messaggio segreto è pronto Ora possiamo creare il nostro calendario dell'avvento.